Ecco, giusto per sgombrare il campo, fino a qui abbiamo detto che cosa tutela il diritto d'autore, togliamoci quest'ultima leggenda metropolitana dalla testa, cioè il fatto che il diritto d'autore tuteli le idee. Questa slide la uso sempre per togliere questa leggenda metropolitana, perché a volte la sento, no? la sento dire, la sentite anche voi, ah, quell'idea quell è mia e quindi ho il copyright. E in realtà no, perché non è l'idea astratta che genera diritto, è la creazione intellettuale, l'opera dell'ingegno di carattere creativo, quindi l'idea creativa deve essere almeno estrinsecata in una delle forme che abbiamo visto prima, cioè le 7 più, 2, più 3, quindi le 10 forme previste dalla legge sul diritto d'autore, a meno che, il solito discorso che abbiamo detto prima, ci sia un incrocio, cioè il qualunque ne sia il modo, la forma di espressione, no? anche se non sono queste dieci, però se la mia creazione è l'incrocio di, di una di queste tre o di alcune di queste, di, que scusate, di alcune di queste dieci, allora comunque rientra nella tutela del diritto d'autore. Ma l'idea astratta, la semplice idea astratta, scusate, torno da sbaglio, eccola, non è tutelata dal diritto d'autore, perché il diritto d'autore copre le espressioni, cioè la forma espressiva di un'idea. Ok? Quindi come ho concretamente estrinsecato, espresso la mia idea creativa. Non è tutelato, come vedete anche, non sono tutelati i procedimenti, i metodi di funzionamento e i concetti matematici in quanto tali. Quindi in un manuale di matematica, no, se io compro vado in una libreria chiedo un manuale di matematica, eh, mi dicono ma quale vuole? E ce ne sono n.000, c'è quello per la scuola media, per la scuola superiore, per il liceo scientifico, per l'istituto tecnico e via dicendo, no? e questo perché? Perché in realtà il diritto d'autore c'è sul come gli autori di questi manuali hanno deciso di esprimere, spiegare e rappresentare in esercizi ed esempi concetti matematici, ma i concetti matematici in sé non sono tutelati, cioè se io prendo un manuale di, di, di, di algebra per la terza media è probabile che i concetti matematici siano gli stessi, identici perché quella è la materia ed è uguale da secoli, da, da, da quando esiste eh, però ogni manuale ha la scelta degli argomenti diversa l'introduzione, le parti testuali diverse la grafica diversa Ok? e quello è il diritto d'autore quindi non è l'idea astratta in sé non è il concetto matematico il, il procedimento ma è come io ho Espresso idee, procedimenti e concetti. Questa cosa la dice meglio il giurista Kohler che divide in: vedete, forma esterna. Forma Kohler è un giurista tedesco del, del, dei primi novecento che aveva eh, diciamo, diviso in questi tre strati il diritto d'autore: forma esterna, forma interna e contenuto. E dice che la forma esterna è la forma in cui l'opera appare nella sua versione originaria, cioè l'insieme di parole e frasi nell'opera letteraria, oppure melodia, ritmo e armonia nell'opera musicale. Poi c'è la forma interna, che invece è la struttura espositiva dell'opera, cioè come viene organizzato il discorso, oppure la scelta, la sequenza degli argomenti nell'opera letteraria, oppure i passaggi essenziali del discorso musicale, note determinanti a linea melodica nell'opera musicale. E poi, terzo livello, quello diciamo più base, è il contenuto, cioè l'argomento trattato, le informazioni che vengono comunicate, i fatti, le idee, le opinioni, le teorie in quanto tali. E quindi, cioè a prescindere dal modo in cui esse, essi sono scelti, coordinati e presentati. E Quindi se qua vi chiedo, ma allora secondo Kohler dove arriva il diritto d'autore? Cioè fin dove arriva a coprire questi tre strati? tutti e tre, solo il primo, solo il secondo, solo il terzo, solo alcuni di questi, vi lascio 5 secondi per pensarci, non c'è bisogno che mi rispondete, però fate uno sforzo per provare a vedere, perché se avete capito il ragionamento che ho fatto finora, la risposta è questa, cioè copre la forma esterna e forma interna, ma lascia fuori il contenuto no? di questi tre la forma esterna è chiaramente originale e distingue, distintiva di un'attività creativa, ma anche la forma interna, perché la forma interna, se vedete, già rappresenta una scelta creativa dell'autore. Tornando all'esempio del manuale di matematica, se io ancora prima di sfogliarlo mi fermo all'indice sommario del libro, probabilmente già vedo le differenze tra quello della, della, della scuola media e quello della scuola superiore. Perché gli argomenti sono organizzati e scelti in modo diverso, ce ne sono di più in quello delle scuole superiori rispetto a quelle delle medie, banalmente, oppure ce ne sono, sono organizzati in modo diverso. Il contenuto però no, il contenuto sarà sempre uguale, perché se io devo spiegare le equazioni di secondo grado, le cose da dire sono sempre quelle e non posso inventarne di diverse, ok?